Sono Federico Anghelé e dirigo la serie italiana di The Good Lobby, organizzazione che ho contribuito a portare in Italia nel 2019. Mi occupo in The Good Lobby di coordinare il team, di curare l'attività di campagna e di policy. Sono diversi anni che eh, mi batto per il governo aperto. Il battesimo del fuoco è stato con la vittoriosa campagna sul foia e oramai da diversi anni ci occupiamo di lobbying e in particolare del coordinamento della campagna lobbying for change che eh, si propone di introdurre anche in Italia processi decisionali, trasparenti e inclusivi. In mm. generale il mio focus è stato proprio quello della trasparenza delle istituzioni e della partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche. Ho accettato di rappresentare The Good Lobby eh, nel forum multi-stakeholder perché credo in OGP ai cui lavori partecipo almeno dal 2015 in Italia ma anche avendo seguito in diverse occasioni i meeting internazionali. Credo che una piattaforma che eh, si proponga di mettere insieme PA e società civile sia indispensabile per creare politiche pubbliche di miglior qualità attenti a raccogliere la sensibilità dei cittadini e a valorizzare le tante competenze presenti nelle nostre istituzioni. Che aspettative ho sul forum multi-stakeholder? Beh, che possa essere un concreto supporto alla community OGP, ma che possa anche contribuire davvero a co-creare una strategia per il governo aperto in grado di contrastare la crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni e a far sentire finalmente cittadini e P.A., meno distanti.